Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta alla grigia. il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pecorino romano, guanciale o pancetta, rigatoni o qualsiasi altro tipo di pasta corta, acqua, sale, pepe e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pecorino,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 Il guanciale e lo facciamo cuocere per 5 minuti, 120 gradi, anti-orario, velocità 1. A questo punto aggiungiamo l'acqua. il sale e portiamo ad ebollizione per 8 minuti 100 gradi antiorario velocità 1 A questo punto aggiungiamo la pasta Colliamo con la spatola e facciamo cuocere il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo il pepe, il pecorino, amalgamiamo per bene con la spatola ed amalgamiamo per un minuto. Senza temperatura, antiorario, velocità 1. La pasta è pronta, mettiamola in una ciotola, amalgamiamola bene e impiattiamo. Pasta alla grigia, grazie e alla prossima ricetta.